Ciao a tutti, oggi dobbiamo apportare una modifica al bruciatore, la lamina che avevo messo io precedentemente, l'avevo messo all'interno, col tempo si è consumata, si è bruciata, allora poi l'ho messa esternamente, ma lo stesso comunque si è rovinata. Ne ho un'altra nuova, adesso la devo sagomare, la metterò doppia, la salderò a misura e contemporaneamente allargherò i fori dell'area di ingresso così da avere più aria in missione ho tagliato a misura i, le due retine e adesso le metterò sovrapposte esattamente con i fori una sull'altra e poi salderò sul fondo così ho saldato le due piattine con elettrodi 2,5 le ho puntate in vari punti adesso con il flessibile toglierò soltanto gli angoli taglienti così giusto per non farmi male poi provvederò ad allargare i fori, magari a farne qualcuno, qualcuno in più, visto che da sotto comunque entrerà meno aria. Il lavoro è terminato, ho saldato, come vi dicevo, in vari punti eh, le due, i due fondini, li ho messi ovviamente con i fori sovrapposti, ho allargato i fori esistenti e ne ho fatti di altri, anche di qua anche di qua quindi adesso lo proviamo e vediamo come va nei prossimi giorni il problema che dovevo risolvere è il residuo lasciato dal nocciolino ho provato anche a regolare i parametri della stufa come avevo scritto nell'altro video solo che questa mandata di nocciolino lascia un po' più di residuo rispetto a quello che avevo l'anno scorso e quindi non va bene ora lo proviamo così volevo farvi vedere soltanto come brucia adesso col crogiolo rifatto guardate lì vi ringrazio per aver visto questo video, se vi piace, se volete condividerlo, ve ne sono grato. Se vi può essere stato di aiuto, se volete darmi qualche consiglio o mi dite come fate voi, va benissimo, potete scriverlo qui nelle note. Per il resto, buona giornata.